Per me accoglienza è il protocollo che abbiamo firmato insieme al comune per il centro, assieme a un centro che si occupa di minori non accompagnati, che attualmente sono 35 a Paternò e che eh, assieme svolgeremo delle attività tra cui eh, quella del campo scuola perché 10 di questi minori eh, parteciperanno al campo scuola del 2017 a Paternò. La progettazione eh, di un futuro con chi dovrebbe essere accolto nella migliore così. Migranti perché con loro impari a vivere e relazionarti forse in modi che tuttora forse vengono un po' a mancare, che è quello di capire la loro storia, da dove vengono e di cosa hanno bisogno. E penso che oltre a chiedere a loro cosa hanno bisogno, dobbiamo capire noi cosa abbiamo bisogno da loro. Cerchiamo di far capire quanto semplice sia fare volontariato. E la presenza per noi è questa, la gente si avvicina da sola, non abbiamo bisogno di inventarci niente di L'accoglienza secondo me è un termine che va associato all'integrazione, secondo me non c'è accoglienza senza integrazione e non c'è un'integrazione senza accoglienza. Eh, secondo me l'accoglienza è il valore di un sorriso, eh, in ogni atto, in ogni evento, in ogni... nella nostra quotidianità riga un sorriso è la cosa più bella, quindi invito tutti i volontari Ampas, invito la gente comune a sorridere perché il sorriso salva la vita.